Per chiudere in bellezza, chiamo sul palco Giulio Azzolini. Giulio c'è? Eccolo, ok. E' Raffaele Giambuso, eccoli. Ecco, effettivamente free e solo a tutti di, di là, ecco. Grazie, grazie. Non ti faccio perdere il treno, Giulio, stai tranquillo, dai. Che sta sul pezzo? Che sta sul pezzo del treno? Ci sì, è eh? pensato che quanti sì, sì, sì, del... ma, ma ci sbrighiamo allora stamattina abbiamo parlato di sostenibilità ehm, come si può applicare al lavoro eh, quotidiano c'è un esempio di sostenibilità che mi ha colpito che è la sostenibilità FRIM. chiedo a, a giulio quindi di raccontarci in breve in cosa in cosa consiste e quanto può influenzare ecco sul mercato così uniamo la, le due domande esatto questo tipo di iniziativa um, allora Intanto sono stato molto colpito eh, quest'anno dal fatto che Frima ha ottenuto tanta attenzione proprio su questo progetto di sostenibilità um, e, e mi fa molto piacere. È un progetto a cui in realtà lavoriamo da tre anni e lo raccontavo prima a Paolo Leccese e in realtà abbiamo deciso di parlarne solo quest'anno perché abbiamo incominciato a raccogliere i primi risultati dopo tre anni di impegno. E, um, sostenibilità, lo dico per Raffaele soprattutto che non lo sa bene, e, <ride> sostenibilità RA vuol dire tante cose, no? quindi non vuol dire solo ecologia, ma vuol dire anche fare le cose in un certo modo, avere determinate attenzioni eh, sociali per i lavoratori e sul appunto come si, si, si svolgono le attività e come si mettono a terra. E, quindi abbiamo fatto delle cose piccole che ci potevamo effettivamente permettere di fare per ottenere risultati e, quindi abbiamo per esempio spostato ehm, tutti i server dei nostri software, delle nostre applicazioni, del nostro MLS. Tre anni fa abbiamo preso queste decisioni di spostarli in Germania, in una server farm completamente alimentata con energia idroelettrica. E sono tre anni che eh, ogni anno facciamo, eh, contribuiamo al risparmio di 60.000 e rotte tonnellate di CO2 l'anno semplicemente per questa decisione di aver spostato i server eh, in quella location. In realtà faremo di meglio quest'anno, nel 2023, perché ci sposteremo completamente su Google, che è carbon free dal 2007, quindi c'è diciamo, un'attenzione ulteriore. E abbiamo eh, nel 2019 dato la possibilità a tutti i nostri affiliati di eh, prendere una eh, smart elettrica, eh, lo sappiamo, gli agenti immobiliari vanno in giro, per la città facendo appuntamenti e quant'altro, ci sembrava giusto eh, dargli un contributo economico eh, dicendo se scegli una macchina elettrica, la Smart in particolare, ma in generale un'auto un elettrica, noi di Frim ti paghiamo, ti diamo un contributo eh, a sostegno di questa, di questa iniziativa e in tre anni abbiamo fatto 50-60 macchine, diciamo così, quindi ci sembrava giusto poterlo dire. Ehm, abbiamo... Eh, diciamo, portato in, in azienda quella, quella cultura che dovremmo avere tutti a casa e quindi della, della eh, raccolta differenziata, raccolta differenziata la, non c'è la plastica negli uffici quindi eh, ci sono le, le borracce ecologiche dipendenti e collaboratori e stiamo lavorando per cercare di portare queste cose, questi valori anche all'interno eh, delle agenzie, non è facile perché sulla carta, siamo tutti d'accordo che stiamo facendo delle cose piccole e importanti, è difficile che poi tutti siano eh, operativi su, su questo. No? E, eh, ci sono altre cose che facciamo, ma mi, mi sfuggono ovviamente. Anche okay. okay, perché sarebbe troppo per me poi tutto insieme. Vero, sai, hai ragione, hai ragione. Ah, ehm, il fatto che l'azienda per esempio da, da due anni a questa parte, da completo... È completa libertà per l'organizzazione di smart working a tutti i dipendenti quindi ognuno è libero di organizzarsi con il proprio responsabile e decidere come svolgere la propria, dove e come svolgere la propria attività. Quindi ecco è sostenibilità è anche far stare bene i tuoi collaboratori farvi vivere la vita il rapporto con il lavoro che loro desiderano e non che l'azienda desidera in assoluto. Certo, quindi insomma eh, piccole abitudini, piccole consuetudini che possono essere adottate anche in qualunque dimensione ecco, agenziale che però possono fare la differenza, la differenza è fra 0 e 1, non fra 1 e 10, nel senso quindi una piccola abitudine positiva che però ha un impatto ecco, anche poi su lungo periodo. Questo. Assolutamente, stiamo semplicemente lavorando proprio per ridurre l'impatto dell'azienda sull'ambiente in, in senso lato e dall'anno prossimo cercheremo di eh, calcolare anche quanto impattiamo con i nostri eventi eh, cercando di restituire qualche cosa all'ambiente all quest sì. questi due li poi una volta eh. facciamo sì. uno sketch eh, ok, okay. <ride> La, eh, eh, sono gli anni di amicizia eh, lo so, so lo so lo, deviare, so, lo so anche se ci occupiamo di cose diverse adesso allora, eh, Giulio, grazie. Eh, <ride> Raffaele, eh, beh, di Sola abbiamo già parlato lungamente, cosa avete fatto, una roba meravigliosa. Io ero interessato però più che altro a, a capire un po' di backstage, che, cioè qual è stata la parte più complessa dello sviluppo della piattaforma eh, Sola e mh, cosa vi ha tolto il sonno, perché so che avete passato un po' di notti insonni, ecco. e, e cosa avete imparato come start-upper, ecco. Um, allora, intanto inizio rispondendo così la mia è stata una scelta strategica cioè capendo che questo progetto ci avrebbe tolto il sonno a tutto il team di lavoro io ho deciso di dar vita alla seconda genita così unendo le due cose sai, cioè, non dormi per un motivo almeno certo, e sono diventati due <ride> scherzi a parte quello che um, ci ha tolto veramente ore e ore di lavoro um, non la posso sintetizzare con la digitalizzazione dell'intero processo di, di locazione, vado ancora un po' in più nello specifico. Uh, avremmo potuto prendere in esame e uh, rendere disponibile per, per il proprietario e per l'inquilino solo un con, tipo di contratto, magari il 4 più 4, no? che è quello standard, quello più di uso comune, invece scaricabile no. anche da Google. No, invece no, Che no. abbiamo lavorato tantissimo per, su un algoritmo che uh, permette generare un calcolo del canone concordato affidabile e, attenzione, unito a un prospetto che chiamiamo Rental Report, che restituisce all'investitore immobiliare, non parliamo più di proprietario, parliamo di investitore immobiliare, la convenienza fiscale più idonea rispetto alla sua esigenza. Non è in assoluto detto che eh, il canone concordato con cedolare secca Possa essere la soluzione per tutti, no? Quindi, noi rispondiamo proprio con un report sulla convenienza fiscale più adatta. e Credimi che prendere accordo territoriale, perché poi in Italia non è che è un dici: disastro, è, 'Un disastro', è, non è che dici, sai, c'è cioè un accordo, vale per tutto il territorio nazionale. Abbiamo preso uh, accordo territoriale per accordo territoriale, lo abbiamo digitalizzato. e Tieni presente che ci sono molti, l'aliquota IMU, per esempio, quelle regionali comunali, cambiano annualmente. Sì. Quindi noi abbiamo preso non solo, una, eh, cioè non solo fatto un lavoro in questo momento no, di eh, digitalizzare tutti gli accordi, ma abbiamo preso anche un impegno con il nostro pubblico, con la nostra utenza, che è quello di tenere queste informazioni aggiornate anno dopo anno. In più, aggiungo e concludo, questo non è un processo che mira alla disintermediazione fine a se stessa. Noi abbiamo voluto ehm, comprendere nello studio e nell'analisi di questo progetto tutto il complesso mondo del, degli affitti, chiaramente eh, avendo come protagonista il nostro network, la nostra rete. Quindi tu immagina che è vero che un, un proprietario e un inquilino possono portare avanti il processo totalmente in maniera digitale, comodamente da casa, dicevo questa mattina, eh, però in ogni fase di questo processo il nostro rental property manager non solo deve avere la cognizione di causa di quello che sta succedendo ma deve poter intervenire per andare a risolvere eventualmente piccoli ostacoli o, um, o incagli no, nel, in nel, nell'intero processo. Quindi tu immagina che ci sarà un'interfaccia dedicata al pubblico ma un'interfaccia molto importante dedicata all'RPM che interagirà con tutte le varie Transazioni che passeranno attraverso la nostra piattaforma. Mi sembra facile, ma di fatto non lo, no, non, no, lo è, non, lo, non lo è stato e non lo è. Non lo è stato, Vabbè. non lo è. Per fortuna, noi lo abbiamo disegnato no, su carta, e poi ci sono gli sviluppatori. Ma ecco, anche per degli sviluppatori entrare nelle dinamiche molto complesse del mondo della locazione, certo. le cui normative sono in continuo aggiornamento tutto. Sì, Mamma sì, sì, mia, certo. è stato ore e ore di, di, di chiacchiera. Bene. Però dicono che gli start up si tengono in forma grazie al poco sonno. Quindi per ricollegarmi all'inizio, abbiamo impersonalizzato perfettamente questa, questa figura. Bene. Grazie, grazie mille, A voi. Grazie. grazie, grazie, buon lavoro, grazie.